Oggi il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sul turismo. È stata alla fine di un percorso lungo che ha comportato tantissime audizioni dei soggetti portatori di interesse. Era una legge che, eh, di cui si sentiva una grande necessità perché va a sostituire la precedente che non è stata del tutto applicata. Questa è una legge dinamica, una legge che dà una nuova impostazione e che sicuramente darà un impulso a questo settore che è uno dei settori trainanti della nostra economia regionale. Un grande risultato di questo Consiglio regionale, di questa maggioranza, ringrazio l'assessore Damario, ringrazio Mauro Febbo che lo aveva preceduto e ringrazio tutti i gruppi consigliari che hanno saputo apportare quei miglioramenti che hanno fatto sì che questo sia un testo che sarà subito e facilmente applicato per la nostra regione.